Quello vero, stavolta! Yuhuu! Oh. Ottimo lavoro, guardiano! Ok, adesso chiudi gli occhi e ripeti dopo di me. Io ho paura dei Morcogon! Io ho paura dei Morcogon! Non ti ho sentito? Io ho paura dei Morcogon! Parla più forte! Mm, io ho paura dei Morcogon! E ora corri! Sì, mi fate paura. Siete inquietanti, siete morbidi, siete carini e siete coccolosi. I vostri occhi sono troppo grandi. Ho paura di voi e non mi importa se lo sanno tutti. Ho paura di te e di te e anche di te. Oh, vai alla grande, Riff, stai davvero affrontando le tue paure. Adesso non è che potresti attivare il sigillo? Oh, ma certo. Contaci. <sussurra> Ma il fuoco non ha battuto Xator E se invece ci provassimo insieme? Vento e fuoco Vento e fuoco Oh, ho capito Typhon, un ultimo attacco Non contro Xator, ma contro il fuoco Bene, pronti a concentrarvi, guardiani Tempesta ah! furiosa! Rompi al fuoco! Oh! Impossibile! Ah. Ottima idea! Credo sia il momento che mi riposi anch'io Alla prossima, allora! Buon vento! Guardiamo! Grande! Non stai dimenticando qualcosa? Oh, giusto! Vado subito! Il sigillo è stato attivato! Grazie! Diventare uno sloggo fritto non è affatto una cosa divertente! È stato grandioso! Vento e fuoco che lavorano insieme! Siamo stati grandi! Vedi, quando vuoi veramente vincere basta... A proposito, è stato un gormita del vento a salvarci, giusto? Quindi, tecnicamente, ha vinto il vento! Intendi quello stesso vento che era stato inutile senza il fuoco? Non lo dirai sul serio! Beh, so che sei tu quello serio, mister Serietà! Credo che quando il vento incontri il fuoco si formi molta aria fritta. Gormiti, gormiti, raggiungibili Chi mi fermerà? The land is Gormiti Gormiti